Io mi presento, sono Mario Candotto di Rocchi Regionale, Croice di Gorizia, ho 90 anni, ho, fatto, ho dovuto, ho subito la deportazione come resistente perché nella mia, nella mia famiglia avevo due fratelli partigiani i quali sono caduti combattendo. Io sono stato arrestato con tutta la mia famiglia in Ronchi Diregiunari perché è logico da una spiata di due ex partigiani purtroppo si sono venduti all'occupatore il perché non si è mai saputo se cioè per soldi o per rivalsa o per qualcosa altro Ogni modo, lì in quel giorno il 24 maggio 1944 a Ronchi Diregiunari è stato questo rastrellamento sono stati deportati 70 persone, tra uomini e donne, tra i quali ripeto la mia famiglia composta da mio padre, mia madre e due sorelle. In un certo senso, la, la, il quartiere, la casa è rimasta vuota perché i miei fratelli, nel tempo, erano partigiani. Forse questi due balordi, in un certo senso chiamiamoli, hanno fatto la spiata. Per, però è stata un po' negligenza anche mia perché mio fratello venendo un permesso a casa ha dimenticato il berrettino da, da partigiano con la stella rossa e loro sono venuti dentro la prima cosa che hanno fatto è sono andati nel water de, che era inefficiente e hanno trovato questo berrettino e penso che di lì hanno portato via tutta la famiglia i risultati della de Germania, delle de sofferenze, cosa abbiamo passato, non so se devo spiegare perché è un po', un po dura per me anche. Però voglio citare due cose soli. No? Noi abbiamo sofferto tanto come uomini, ma penso a mia madre di fronte alle sorelle, il al tabù che era al, allora dover spogliarsi di fronte alle figlie, una 17enne e l'altra 23enne, no? che penso che sia stato un, un trauma non indifferente e, penso, e su questo dico che le, le donne hanno molto sofferto, anche moralmente, anche, non solo fisicamente, ma moralmente più che altro, perché dico pure, trovandosi di fronte alle ragazzine di 17, 16 anni, donne di 40, 50 anni, penso che, che allora, ripeto, era un tabù. Mia sorella mi, racconta, mi ha raccontato un fatto che mi è rimasto molto impresso. Mario dice: era una donna grossa, appena arrivata, dice, grossa, grassa, era inverosimile vederla nuda dice, in quel senso lì. Due mesi dopo, l'ho visto un'altra volta, siamo andati alle, alle docce, era dimagrita, era una cosa impressionante e dice la pancia che ha eh, diminuita, li copriva persino la, la natura. E, e Allora l'immagine dice come, eh, siamo, come eravamo, ecco. questo è un particolare ho voluto specificare, ogni modo di mia, io mio padre non ho, ho saputo poco perché con lui sono rimasto 50 giorni e poi è stato trasferito. In certo senso, in principio, mi dicevano, quelli che sono ritornati, che stava abbastanza bene perché siccome mio padre era sacristano nel paese nativo, e era nel bar nella baracca, nel blocco dei preti, ma è rimasto un, un mese, due mesi e poi l'hanno trasferito, l'hanno messo a lavorare e di lì, penso, le carenze, le sofferenze, e il mangiare, la sporcizia dei occhi e tutt'altro e le brutture del, del campo. In novembre hanno, ho saputo che, anzi, mia sorella sposata fuori dalla famiglia è arrivata una comunicazione a casa nel marzo del 45 la comunicazione che mio papà è morto per inedia hanno messo. vorrei citare certi fatti successi dopo finita la guerra dopo l'occupazione di alleati. io sinceramente ho avuto molta fortuna molta fortuna perché in principio sono andato a lavorare mi hanno tirato fuori, sono andato a lavorare con la fabbrica, la BMW, e di lì ero sempre in fabbrica. Ero sotto i, dire, almeno le intemperie, non ho subito. Si lavorava 12 ore, chiaro, sia che di notte che di giorno. Almeno ero al coperto. Però di, eh, dico una, co una cosa sola: noi eravamo, non eravamo più uomini, noi eravamo pezzi, stick. Chiamati, no? E io mi sentivo un uomo in fabbrica dove dovevo lavorare per loro e sapendo che dovevo lavorare per i, eh, la questione de, della guerra, però lo stesso mi sentivo un uomo, almeno per, perché ero davanti a me, avevo una macchina il e eh, lavoravo e nessuno mi veniva a tormentare o una cosa o l'altra. In, in, in, quando eravamo incorporati dentro le, nella massa ero sinceramente ero un numero, ero, a, ero di fronte a tutte le brutture che succede, sono successe nel campo. E le brutture noi abbiamo avuto l, nelle nell esperienze di guerra dal tempo dei Romani, erano, sono state le brutture, le atrocità, ma programmato come ha fatto il Terzo Reich, programmare per l'eliminazione di una razza, per calcolare che l'uomo è un numero, come ha fatto il nazismo, penso che non so se arriva un altro, un altro dittatore simile che fa una cosa simile, perché dico pure sono tante atrocità, tutte le guerre anche oggi. Vediamo i, i, i filmati, una cosa o l'altra, sono troci, tro, atrocità da tutte le parti. Ma come è stato programmato il nazismo? È una cosa proprio da tedeschi, perché sono organizzati, io a la verità, come uomini, come a nazione, sono bravi, però non dargli il cappello è, è un moschetto. Questo è il tedesco tipico allora voglio raccontarvi certi particolari successi dopo la guerra dopo finito noi abbiamo eravamo in una baracca di ho avuto molta fortuna perché il nostro lager era un, un, una succursale di Dachau e pertanto noi il nostro campo eravamo in 1500 circa no? e perché essi lavoravano in fabbrica e ultimamente, sapendo che si vedeva che gli americani avanzavano, hanno cercato di evacuare il campo e mandarli la maggior parte alla casa madre, che era da cavolo. Io ho avuto la fortuna e sono rimasto lì, perché non avevano più mezzi di trasporto, sono rimasto lì a Trotzberg, nella bassa Baviera, e siamo rimasti in 350. Forse o per sapendo che era, era imminente la fine guerra o una cosa o l'altra, non, non siamo stati più tormentati. O to Lo stesso comandante del capo si vede che aveva cose di paglia, vedeva le, le, la fine, che su questo è, è, Dal momento che dal 10 marzo 1945 alla partenza dell'ultimo convoglio noi siamo rimasti sui 350 che in certo senso, brutalità in campo, non si vedeva più. E qualcosa di mangiare si era anche aumentato e pertanto questo voleva dire molto perché almeno avevamo il tempo di spidocchiarci o anche se non era proprio del tutto ma ogni modo era. mi sono salvato ecco, per dire la verità io pure avevo molta fortuna al 3 maggio 1945 sono arrivati alleati logico ci hanno aperto i portoni ma noi quasi quasi eravamo già quasi lì quasi una specie di liberi perché i russi dentro il campo era la maggioranza hanno formato già il comitato interno e lì ho saputo anche che ha preso in mano un capitano dell'Armata Rossa che prima non si sapeva che era, nessuno sapeva che era capitano altrimenti era, eh, era eliminato, logico no? Anzi era, cercava sempre di venire con noi italiani, che er, siamo rimasti in dieci italiani, e cercava di venire con noi per imparare la, la lingua, l'italiano, perché è che poi abbiamo saputo che quando era in un certo senso capo de, de, de, del comitato interno del de lager, no? e un, perché un giorno prima che arrivano ancora gli americani è venuto il burgomeister del paese, della cittadella, venuto, che ci metteva a disposizione dei mezzi che, per evacuare il campo. E questo capitano russo ha detto, eh no, Dice, noi rimaniamo qua, non diamo eh, fastidio a nessuno. Eh, ma, ma siccome i tedeschi pensavano che noi siamo rifiuti dell'umanità, eravamo uh, zebra, no? e eravamo rifiuti dell'umanità, pertanto pensava alla nostra ve eh, rivalsa verso la popolazione di, di vendicarsi in un certo senso. E questo capitano russo, ma dico perché? pensa che qua siano de dei rifiuti dell'umanità che siano dei barbari. Allora la prima cosa che ha fatto questo capitano è andato verso un istriano, un certo laube, un certo laube di Albona, Istria, oh? che oggi è, io, è Croazia. In certo ha detto tu cosa facevi di eh, cosa civile? E dice ero direttore, in tedesco, eh, ero direttore di un consorzio Acque di Albona. Quante lingue sai? E eh, dice: italiano, il croato, il tedesco, e dice: c'è un po' di francese, questo no. qua. Poi un altro, poi, no, no. Ecco, vedi, sempre in tedesco parlare. E, e, a ultimo gli ha detto: sia il sindaco, o Burgmeister, perché un po'. Si capiva tedesco perché, o per forza, per, o per onore, in un certo senso, si doveva capire un po' di tedesco. E ho capito, anche, capivo perché anche ho fatto un paio d'anni nella scuola. L'obbligo, il tempo, che si doveva parlare anche, imparare anche il tedesco. Ogni modo gli ha domandato, oh, domandato, lei quante lingue sa? È rimasto, no? È rimasto questo sindaco e piano piano c'erano, cioè, era una delegazione, erano in 3-4, sono andati in casa, questo è il primo fatto. Poi voglio raccontare un altro fatto che sono rimasto proprio scioccato. A fine guerra l'armata arma, tedesca essendo vinta erano prigionieri di fronte agli alleati. E Queste colonne che passavano di militari, no? E erano anche certi ufficiali con le macchine in mezzo a queste, queste, queste colonne. E mi, mi viene vicino un, un italo-francese e dice: Mario, dice, sa che noi dice, sequestriamo le, le macchine francesi a, ai tedeschi? Dice: Andiamo verso casa. vero? Ma, Ma noi siamo stati immabolati perché nessuno di noi sapeva neanche guidare in un certo senso. Per, allora lui se mette lì in mezzo alla strada vede arrivare un, quattro ufficiali impetiti, tipo tedesco, no, e si mette in mezzo alla strada, era una sindaca, una, una quelle macchine larghe, ante guerra, proprio, proprio per ufficiali. Per, Oggigiorno sono le Mercedes e eh. ha detto Raus, gli ha detto a questi ufficiali con l'autista, Raus, Raus, in tedesco, no? che vuol dire fuori. Un, un ufficiale ci alza, e dice, oh, oh! ha cominciato a protestare, lui è nato vicino, gli ha dato un scappelotto al beretto, a questo ufficiale, l'ha buttato in quale. Noi eravamo io e un certo un, un poleciano, siamo arrivati così. Un fatto no, proprio eclatante, a, aver visto una cosa simile un giorno prima. Ti immagini dare un capellotto a un ufficiale tedesco. Era una cosa, cosa inverosimile vero simile al tempo. L'ufficiale piano piano ha voilà, preso il beretto, sono scesi ha preso la macchina, il francese, ha preso la macchina e andò via. Noi ri siamo rimasti a bocca aperta, proprio senza, senza nessuna parola. <ride> un fatto che succedeva. Poi dirvi <ride> anche un altro fatto. L loro che sono super uomini, immagini, ecco. Levi ha scritto no, se questo è un uomo e questo qua era un uomo questo ufficiale se dieci minuti prima aveva la facoltà di, di, di, di mettere la morte anche migliaia di, di, di esseri umani tipo io. Un altro fatto, un fatto che da, la fame era sempre ormai incancrita dentro che anche se avevi il mangiare fino alla gola, volevi sempre cercare di mangiare. Io e un Polesano, questo che ho detto prima, no? siamo, un giorno eravamo eh, siamo capitati nella cosi, davanti alla, cosina, alla cucina, cucina della, dell'esercito della, della, dell americano, no? Mi fa questo qua, un militare. E se che sei? Ci ha presentato un tegame, ma così. Sarà stato quattro dita di carne e fagioli. Uno di qua e uno di là. E mangia, e mangia, e un cucchiaio, e dai. Fino che si arriva fino e non si poteva più lo stesso aveva lì in Cordiccia, che era ormai incalcrita in noi nel mangiare pensando sempre che, manchi io, abbiamo, do abbiamo dovuto lasciare il, il resto, no? Alla notte, ricettare e diarrea. Un male ha detto, Mario qua, <ride> devi stare attento, altrimenti lasci le pene dopo è finito. E nel mentre pochi giorni prima abbiamo assaltato, siamo a, prendere, a prendere, dico io, non assaltato a un magazzino di viveri che era vicino alla fabbrica. Siccome noi eravamo avevamo il campo in collina e vicino alla fabbrica era questo magazzino di viveri, di tutte le la bontà dei, domani, domani, dei prosciutti al riso io ho trovato un, un cartoccio di 5 kg di cacao in polvere Lui immagina, immagina, non, non l'avevo visto nemmeno a casa a Rocky, anche, anche prima della guerra e lì con questo domandavo i russi che avevano il riso avevano il riso e il burro avevano vari lotti il burro e il riso a sacchi, no? che i russi portavano su in campo. E io gli davo eh, il cacao e loro mi davano questa cosa. Che poi hanno, hanno visto anche che dove loro nascosto me l'hanno rubato. In ogni modo sono andato avanti per non mangiare tanto. Facevo il riso col burro e, um, e un po' di cioccolata e lì mi sono ritallato anche. Okay. Lo stomaco, altrimenti. Voglio raccontarvi il fine guerra. In un certo senso, la brutalità del campo e il Voglio raccontarvi come ho passato io, come ho ripreso, ho ripreso il vivere dopo guerra. Ma non avevamo avuto difficoltà per ritornare a casa perché ci siamo arrangiati. Eravamo di coupura in dieci italiani. Ci avevamo arrangiati un po' a piedi, un po' in camion, un po' con gli inglesi, un po' con gli americani, fino, eh, fino al, al confine. Che anzi, il confine mi hanno fermato perché mi hanno fatto un documento a Trosper, mi hanno fatto un documento ronchi-Jugoslavia. Perché? Perché e, e era l'occupazione di Tito in 40 giorni nel, nell'Adriatico, il Quisterland, no? e che era il litorale adriatico. E lì mi hanno fatto, non so se era uno sloveno che ha fatto una cosa simile. In modo, a Tardigio volevo fermarmi. Eh, no, di no, Jugoslavia, ma che io, Jugoslavia ho detto? Io forse, no, eh, quella volta era la provincia di Trieste, no? Io abito in provincia di Trieste, ho detto, cosa? Ora sono andato verso casa. Casa, ero il primo tre a mio. Tra mie sorelle e mio padre, mio, il primo arrivato a casa. E sono andato da, da una mia sorella sposata e. che vuoi? Cioè, All'arrivo è logico che. allora non si sapeva più, allora ho cominciato a dirmi com'era questo. E lei voleva raccontarmi, no, dirmi che della morte di mio padre. Allora mio cognato dice cosa vuoi dirgli, che appena, appena arrivato, gli diremo con la calma. E io ho captato, ho sentito qualcosa, senti, dico cara oh, sorella, se i nostri genitori e le, sorelle mie, le nostre sorelle eh, ho detto, eh, hanno sofferto come l'ho passata io, non ti dico chi arriva a casa, però i genitori, dico sinceramente guarda come, sape come abbiamo passato ti dico sinceramente non li vediamo più e purtroppo è stato vero perché mia madre non abbiamo mai saputo di lei, mio padre come ho detto prima e poi mie sorelle sono arrivate a casa piano piano una o due settimane dopo Abbiamo dovuto, in un certo senso, non poter più rimanere da mia sorella sposata perché anche lei aveva la sua famiglia, aveva tre figli e cosa e Abbiamo dovuto mettersi in testa di fare la vita nostra. No? E siamo ritornati alla casa, dove era occupata eh, eh, sporadicamente provvisoriamente da un'altra famiglia. Anzi è stato un bene con noi, così non è stata abbandonata proprio del tutto. Quando siamo arrivati a casa, loro sono andati via. C'erano stato... Questo è stato un colpo duro per noi. Mi fermo perché che non mi venga il groppo. Siamo arrivati a casa, mia sorella, che era del 22, aveva già 23 anni, siamo entrati. Siamo rimasti così, come all'occhio, guardandosi in faccia l'un po' l'altro, non sapere so come reagire, come... non sapere so perché. Eh. Mia sorella l'ultima aveva 17 anni, io avevo 19 in una casa, e, aveva... e mia sorella ha preso la parte partimbalzo e ha detto ragazzi la vita continua, e così abbiamo dovuto tirarsi sulle maniche e piano piano abbiamo. Però dico una cosa, nessuno abbiamo avuto l'aiuto da nessuno. Ammesso che tutti avevano su le sue crane appena finita la guerra, ma siccome noi eravamo tre, in certo senso tre derelitti, così chiamati, nessuno, e abbiamo dovuto, per forza di cose, andare avanti. Per dire la verità, appena venuto a casa dalla Germania, si parlava. Cioè, ma cosa vuoi contarmi, cosa vieni fuori, no, tutti hanno sopperti, tutti... E non si potevano nemmeno raccontare le nostre esperienze, le brutalità, che perché non ascoltavano. Eh, ma cosa parli sempre quella cosa, sempre quella cosa, sappiamo che non esiste, mm -hmm. che non è vero. No. Sono passate più di una generazione prima che noi abbiamo uh, di avere il punto di, di di, di parlare delle nostre esperienze. Perché prima, non so se era la, la mentalità o ancora le conseguenze della guerra, una cosa o l'altra. E eh, perdeva il lavoro, invece mio marito... Si... Come sì. mai, diceva ah. mio marito, non, non devo parlare quello che ho passato, che ho subito? Mario, mi diceva il capo, non parlare che eri partigiano, che eri in campo di concentramento. Perché erano i dirigenti un po' tutti quei più anti, fascisti, non diciamo insieme, erano banditi i partigiani, ma dicevano banditi. Perché erano tutti fascisti dentro il cantiere Manfalcani, i capi, tutti fascisti. Perché sono stati passati dico pure più oltre vent'anni prima che noi e poi ci hanno cominciato... Perché? Perché anche gen questi genitori degli studenti, anche loro non sapevano niente come i miei, miei, miei figli, la, la, la generazione dopo di me. E lì ho cominciato ad andare nelle scuole. Io ero sempre dentro nelle associazioni, sia dell'AMPI che dell'ANET, sempre in mezzo logico, non potevo negare quel, quel, quello che era. E abbiamo cominciato ad andare nelle scuole. Ho avuto anche belle esperienze, belle soddisfazioni, perché sono andato tre volte al... Eh, con il treno della memoria ad Auschwitz e nelle scuole vado eh, tutte le date, il giorno della memoria, quando, quando mi chiamano eh, eh, come noi dell'associazione di Rocchi portiamo ogni anno le scolaresche a San Saba a visitare il campo di San Saba e poi eh, quando facciamo altre gite, verso, siamo andati un paio di volte a Mauthausen, a Dachau e portato queste scolaresche per far conoscere, perché oggigiorno mi ricordo, quando andiamo, anche quando andiamo nelle scuole, sono chi sta attenti a sentirsi, sono anche i professori, perché non lo sanno, nessuno lo sa, se non leggi, è chiaro. Sì, eh. è una situazione perché, dico pure, sono andato tre volte al eh, Cosmo della Memoria e sono 7 800 ragazzi, erano... Eh, e quando si parlava erano, sinceramente, ammesso che avevano 17-18 anni, no? ma erano attenti, proprio attenti. Eh, si pensa che qualcosa arriverà nelle nostre esperienze che, che raccontiamo in giro, perché <ride> purtroppo queste cose sono state successe, e Voglio dire una cosa, del 1946, un giorno vado a Trieste, sono da Ronchi verso Trieste, per, non so se mi ricordo se i documenti per i miei fratelli partigiani, per riscuotere almeno qualche, qualche lira a quel tempo, no? entro nel treno e sento, eh, ma no, ma è vero, sono fotografie, sono testimoni che raccontano. E poi, ma sì, ma voi ma come, al XX secolo parlare di brutalità in quel modo lì. Ma io ho conosciuto un mio amico dottore, non è vero, sai, tutto è messo in scena. Logico che i vinti, eh, verso, i, verso i vincitori, eh, eh, devono subire. E lì i vincitori sono i vincitori. Eh, ma sai, ma sono fotografie quelli che vengono dai campi, che erano i fuori crematori. Io avevo 19 anni. Mi sentivo questi qua. E mi sono stufato e ho detto, scusi, posso? Prego, prego. Dico, Ti Io sono un ex portante di tacca. Ma come lei ci permette? Ho preso grinta proprio. Come lei ci permette di venire a contare con queste palle qua che non è vero? Io le ho subite la mia persona. Eh, ma, lo so, ma mio amico, eh, gli altri... Allora, ero, ero cominciato lì, sì che, da voi ora, fino a Trieste, io ho sempre parlato. <ride> ho dovuto subire eh, anche fino a Trieste lì oh, oh, e mi sono proprio sfogato direttamente verso... Questa, questa persona che non ha aperto bocca, a meno questo, no? Io sono andato in cantiere, sono ritornato in cantiere, ero operato in cantiere navale, sono tornato, mi hanno preso, il lavoro ormai non era più né navale né aeronautica, eh? si, si spallava mazzeri, una cosa o l'altra. Poi ci hanno mandato fuori da cantiere, a fare in certo senso lavori manuali più che altro, no? solo per tenerci occupati. E lì è, subito, è cominciata la questione politica. Nella nostra zona è stata occupata dalle truppe di Tito, nostri in certo senso nostre, perché i miei fratelli e anche noi sì, eravamo. Collaboranti, collaboranti tra l'esercito jugoslavo e i garibaldini. Noi. Eravamo un, proprio un comando paritetico tra le nostre parti. Perché io abito a Ronchi Legionari, le fate del Carso sono a fine paese, le fate del Carso parlano lo Pertanto loro erano eh, sotto il com eh, partigiani con il comando al tempo jugoslavo. E il popolo nostro, sapendo che noi dal 1943 no, da noi non era più Italia, era l'Idroale Adriatico. Gente, la gente del luogo, dell'Italia, aveva poca cognizione perché 20 anni, 25 anni prima da noi era asburio dell'Impero eh, Asburgico. Pertanto la gente dell'Italia aveva poco mh, amore, bisogna dire la verità, non era amante della nostra patria. E gli anziani eh, erano, in un certo senso, per l'Italia era una matria, E ti immagini ancora, i paesi sloveni ancora meglio. No? L'Italia... E pertanto Abbiamo aderito, la maggior parte della popolazione, del luogo, del luogo ha aderito, perché alla settima federativa jugoslava. Ah, no, abbiamo aderito delle nostre zone che siano incorporate nella Jugoslavia da allora. Socialista, la prima parola socialista, l'internazionalismo. Allora abbiamo, abbiamo detto, ma se, le, se questo se noi abbiamo combattuto per il socialismo, per l'internazionalismo, perché non accettare? Perché parlano un'altra lingua? È indifferente il fatto. E anzi, noi siamo il cuscinetto, cuscinetto dall'unione, dalla razza slava alla razza latina. Ecco il, il benessere che noi possiamo portare, come una seconda Svizzera. Però, e questo è il guaio, che ha subentrato il nazionalismo sia da una parte che dall'altra. E lì si combatteva uno contro l'altro su Tito sì e Italia no. Tito sì e no. Questo, questo è stato il nostro male della nostra zona. Perché se noi, eh, dal bel principio, si cercava di fare un, questo cuscinetto di uno un Stato indipendente tra Jugoslavia e l'Italia, dico pure che fossimo stati molto, molto bene, perché da noi l'industria pesante era. E le, la gente era, aveva una, una, una cultura superiore dall'Italia, de, perché bisogna dire la verità, quando nel 19 in Italia e nelle nostre zone sono venuto, è venuto il censimento, L'unica eh, provincia, l'unica regione d'Italia, la Venezia Giulia, era zero di analfabetismo nella nostra zona. Fuori logico che il 3D-Adovadice, anche, anche no, perché era, era sotto il dominio. chiamavano dominio o la, o la sua patria, o eh, come era, eh, si sentivano strugarici, tutti inutili. La nostra zona anche sono ancora vecchi che dicono eh sì eh, l'Austria stavano bene perché una che Trieste e, e dintorni era industrializzato perché l'Austria non aveva altri porti no? era, il porto di Trieste era affiorito al 100% al tempo, al tempo della dominazione austriaca e pertanto però hanno subentrato i nazionalismi e lì, e loro i jugoslavi, anche nella nostra zona, o sono, sono ancora. Bisogna dire la verità: sono ancora nazionalisti, forse peggio di noi. E questo è andato in fuoco quanto. Perché io sono andato anche un anno dopo, dopo che il cantiere ha ridimensionato eh, il personale, sono andato in Jugoslavia, ho fatto un anno a Belgrado. E lì ho visto che dice, il socialismo non aveva niente, bisogna dire la verità. Sono, sono venuto a casa deluso, sinceramente, sono deluso perché er, prima ero scritto come giovane comunista, dico solo di sinistra, sempre stato e sempre lo sarò, penso, che ero scritto al partito comunista, gio, ai giovani comunisti. Sono venuto a casa e non mi sono unito più, perché ho visto deluso da da dove avevo puntato io il mio ideale in certo senso è nato sono stato rimasto molto deluso e pertanto ho abbracciato anche il movimento anarchico al tempo ma non abbracciato proprio, ma leggevo giornali e ho cominciato a condannare certi atteggiamenti, certi fatti fatti dal Partito Comunista e e certe leggi che ha fatto anche Togliatti poi i fatti dell'Ungheria sì che ave avevo contro I, co i ex miei compagni e, e, io mi e i miei oppositori di prima in certo senso ero tra sempre tra due fuochi ma no, non mi lamento perché la mia idea era quella l'internazionalismo la, la, la base principale era il socialismo nell'internazionalismo perché si diceva dal Carso qua fino a di Vostok che lingue, una lingua, una moneta e un confine questo era l'internazionalismo noi dicevamo, dicevamo lì dal primo paese sul Carso che parlavano lo sloveno da Opakissena a Vladivostok e tutto il coso russo invece abbiamo visto il risultato che il comunismo è morto una cosa o l'altra i, i popoli sono allo svando che oggi basta vedere questo qua adesso altro io non so eh, sono, sono stato integrato lì in Italia no, ho fatto un, questo anno di Jugoslavia sì. Poi sono venuto a casa, mi sono riintegrato e sono tornato dentro a lavorare in cantiere e questo ho continuato. Oggigiorno sono sposato, ho due figlie e sono contento perché ho, ho compiuto quest'anno qua ho compiuto 90 anni, però la mia idea era sempre quella. Sinistra è la sono nato con la sinistra e sinistra vuoi. La mia famiglia è stata in certo senso distrutta dopo la guerra e è logico che devo mantengo sempre, oggi è sempre resistente.